E ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio. Per i nuovi arrivati vi ricordo che c'è la possibilità di iscrivervi se i contenuti vi piacciono. Allora, e come avrete letto sicuramente dal titolo, oggi parliamo di una curiosità, ok? Di quanto costa fare una canzone, dato che è la domanda che spesso vi fate se non siete soprattutto inseriti molto nel mondo della musica, se non avete girato studi su studi, o anche perché insomma vi... Chiedete, ha senso quello che mi stanno chiedendo? Mi chiedono troppo, mi chiedono poco? Voglio darvi a livello orientativo dei punti focali così almeno quando sentite uno studio di registrazione sapete bene o male cosa aspettarvi e se sono in linea o no. Con i prezzi medi diciamo del mercato musicale, ok? Guardiamo più fasce così almeno capite quella dell'home studio, quello dello studio professionale, quello della via di mezzo come potrei essere io e così via, ok? Guardiamo anche a livello di beat, non guardiamo i video perché tanto i video so che sono video musicali però c'entrano ben poco con me e quindi non sono molto informato, ok? So qualcosina però non voglio darvi false notizie. Voglio spoilerare anche il nuovo video che sarà Voce alla Lazza, dato che comunque si sì, ha fatto un disco che che è rimasto in fimi al primo posto per tantissime settimane, andiamo a vedere un pochino in retroscena di quel mix, di come è stata fatta la voce di Lazza, dell'autotune che hanno usato, di come lo hanno impostato e così via, ok? Ovviamente il video sarà dimezzato, metà su Patreon dove parliamo delle cose più tecniche, metà su YouTube dove parliamo più che altro di autotune, di cose diciamo alla portata di tutti, però questo non è il video di oggi, quindi sigla! Ok ragazzi, allora, vuoi fare una canzone ma non sai quanto costa, ok? Adesso parliamo un pochino di tutto quello che ti serve e di dove andare a parare a livello economico. Allora, ci sono varie sfaccettature della medaglia che ti portano ovviamente a spendere di più di meno... A, a, in base a alla necessità che hai, ok? Partiamo dal beat, dalla base. Gran parte di voi hanno il beat pre-masterizzato, cioè hanno il beat di YouTube, vanno in studio, registrano, è fatta. Quella diciamo che è la roba che costa un po' meno, ma è la roba anche che non tutti gli studi accettano, perché un beat pre-masterizzato comporta delle difficoltà a livello di mix e non ci dà modo di intervenire totalmente sul risultato della canzone. In sostanza, il mio risultato dove metto io la faccia in realtà dipende da, da terzi, ok? Se è bello, però il kick fa cagare come è stato mixato, non è colpa mia perché è già pre-masterizzato, ok? Quindi, in quel caso lì, io vi consiglio sempre, anche se il beat è di YouTube, di comprare le stems e di pagare il fonico o qualcosina di più per farlo mixare. Costa di più, è vero, però avete una canzone un beat cucito totalmente sulla vostra voce poi sempre ovviamente se vi appoggiate a un fonico bravo perché se lo date a uno che di bit non, non ne sa niente, eh, spendete solo soldi in sostanza, ok? Quindi se hai il bit premasterizzato il prezzo lo trovi sulle eh, licenze di bitstars, in genere si va intorno alle 100-150 dollari per comprare il bit con tutte le separate, ok? Se ti affidi a un produttore anche lì i prezzi possono variare dai 100 ai 500 euro, ok? Quindi eh, tu gli dici guarda voglio un beat tipo questo oppure guarda io ho fatto questa canzone vorrei sopra un beat lui ce lo ricostruisce sopra anche lì in base a quello che gli chiedi ovviamente se gli dici guarda voglio un beat simile a questo lui ha già un'idea di cosa fare fa prima costa meno se invece dici guarda vorrei un beat un po' tipo quello che suona un po' come l'altro col kick di lui eh, costa già un pochino di più ok? Generalmente si va dai 100... 150 alle 250 euro per un bit ok però in base al, alla richiesta potete e anche a chi te lo fa ovviamente potete arrivare fino a 500 euro circa di più vi consiglio se non siete in una label che paga al posto vostro di lasciar perdere, ok. Bit preso, quindi la cifra media è intorno a... facciamo 200 euro, ok. Fonico. Allora, lo studio di registrazione. Lo studio di registrazione ci sono due tipi eh, di, di metodi, ok, di, di pagamento. Il primo è registrazione. Io vado lì, registro, prenoto lo studio e ho la tariffa oraria. Vale a dire che stono ora, pago tot sto due ore e pago di più, insomma per ogni ora pago una tariffa standard che è quella, ok? In genere se fa una canzone non prenoti tutto il giorno, prenoti eh, all'incirca, poi dipende da voi, due ore per stare proprio tranquilli e in genere la media della tariffa oraria è sulle 20 euro, arriva fino a 60 negli studi proprio stra-professionali dove hanno attrezzature assurde, però più che altro anche batterie, strumenti e via dicendo. A meno senso, se volete registrare solo la voce, di andare in uno studio del genere, arriva fino alle 60, 100, 120 euro l'ora, ok? In genere, per solo voci, all'incirca, a via dicendo, 30 euro, 40 euro, toh, facciamo così, 40 euro l'ora è una tariffa media in cui ci si può stare. Quindi all'incirca giornata di registrazione, ovvero un paio di ore, sono 80 euro. Vi dico un paio d'ore perché in genere si va in studio, si prova il microfono più adatto a voi, se non hanno un microfono universale, come può essere magari il Telefunken... Insomma, si fa un paio di prove, si perde quella mezz'ora, si, si mette il beat, si apre il progetto, eh, si scalda la voce i cantanti, i proprio cantanti che studiano cantano, non i rapper, fanno vocalizzo, scaldano la voce, quello magari fatelo prima. Insomma, una mezz'ora, 40 minuti si perde. Poi, per fare tutta la performance, per rivedere un paio di cose, un paio di doppi, eccetera, due ore sono, diciamo, valide. Ecco, ce le perdi. Quindi, facciamo 80 euro, più o meno, per la sessione OK. Poi c'è anche, invece, quello più scemo, tipo me, che la sessione, diciamo, fa un pacchetto completo, ok? Quindi eh, registrazione più mix uguale tot. Poi ci stai un'ora, ci stai due ore, ci stai tre ore. Diciamo, qui a Pisa si dice, poi Jebue fa pari, nel senso, viene un ragazzo, ci sta 40 minuti, un ragazzo ci sta tre ore e mezzo, bene o male, fanno le due ore, ok? E lì, eh, ad esempio, la sessione la, la paghi insieme al mix. Cioè, tu paghi una cifra, quella è per tutto. Poi, dopodiché sia il mix di, appunto della voce più il beat. Io non lo voglio fare il prezzo del beat pre-masterizzato, perché gli studi generalmente non, non lo fanno quel discorso lì. È proprio una cosa di dire vabbè allora ti sconto qualcosina. Allora, il prezzo medio di home studio secondo me si aggira intorno ai 70 euro, ok? Eh, 50 un tempo adesso 70 80 euro può essere un prezzo valido, quindi di base per voce, con tutte le tracce separate del beat. Si arriva a 600-700 euro, all'incirca. Poi ci sono proprio gli studi professionali con tutto l'outboard analogico, che ti possono chiedere anche addirittura 1800-1900 euro, ok? Po possono arrivare benissimo a quelle cifre, però come il discorso dei beatmaker, non ha senso andarci se spendete di tasca vostra, perché spendere 1.800 euro per una canzone quando poi rientro non lo copre come spesa. È vero che hai comunque sia un prodotto di qualità, però lo puoi avere tranquillamente anche se spendi molto, molto, molto meno, ok? Io vi dico, all'incirca, generalmente, un prezzo giusto, medio, per mix e master, o solo mix nel senso, se poi il master lo volete fare da parte, è di... Uh, va da 200 e 300 euro. Ok? Quella è la fascia media più giusta da pagare per un mix. Poi c'è chi chiede di più onesto, onesto dipende anche da, da cosa hai, ok? Da, da cosa offri al tuo cliente. Chi lavora in the box, chi lavora senza troppe macchine analogiche, chi ha qualcosina insomma, chi lavora ibrido come me, può arrivare a chiedere quei prezzi lì, ok? Per curiosità io sto però un po' più basso. Andiamo avanti con il master, solo master, che è praticamente la differenza fra il mix e il master, il mix sono le scelte un pochino più di gusto quindi, e tecniche, nel senso mixi la canzone dove deve stare un kick, lo snare, la yet, la voce a livello di volumi, pulisci le frequenze che devi pulire, dai il suono che vuoi avere, il master è diciamo il processo finale, ok? Quello che è è l'ultimo step fra lo studio e l'ascoltatore e le piattaforme. Quindi è il portare a volume la canzone, quindi farla suonare alta, scusatemi il termine, passatemelo, controllare bene gli estremi di banda se suonano bene, mid-side, insomma, fare tutti i vari controlli specifici per poi mandarla in mercato, ok? Solo master, quello non costa tantissimo perché comunque il lavoro è minore, si arriva fino a 100-120 euro per il master, minimo 30 Ok, una media è buona è 60-70 euro per il master, quindi mix, può essere mix e master o solo mix, generalmente chi fa mix e master vi chiede di meno per il master semplicemente perché lo fa insieme al mix, cioè fa in parallelo sia il mix che il master, cosa che faccio anch'io, e quindi è proprio un processo unico mix e master è il prodotto, non è mix e poi mastering. Cos'è meglio? Vanno bene entrambi se un fonico sa fare eh, entrambe le cose. Sarebbe meglio fare mix da un fonico, master da un altro, perché sono comunque scelte di gusto che, se date a due persone diverse, possono intervenire a mente fresca su un lavoro che non hanno sentito in precedenza, ok? Quindi in totale, resoconto, di quanto può essere la spesa e per tutto, abbiamo detto eh, facciamo 150 euro il beat, più 250 euro mix master, più registrazione 80 euro, viene fuori quanto? 150, 250, fa 480, all'incirca 500 euro per una canzone. Ok, poi, detto fra noi, se andate in home studio cercate di non superare le 250 euro, praticamente la metà, a traccia ok? Ora, se tu sei un ragazzino di 13, 15, 17 anni, che non lavora, che ha 20 euro in tasca e vuole fare musica e dice, oh cazzo, mi si sono rotti tutti i sogni, state tranquilli, nel senso, c'è anche il discorso che puoi prendere benissimo un kit di registrazione, magari vi lascio qua sotto in descrizione il link dove vi consiglio, appunto, c'è cioè il mio carrellino Amazon dove vi consiglio qualche prodotto in base alla fascia di prezzo e ve le fate da sole le robe. Eh, ma io non so mixare, non so fare. Ci sono io! guarda i miei video tutorial, così almeno è fatta, ok? Almeno spendete meno. Fate una spesa di, che ne so, 150 euro, 200 euro, Spettate Natale, tra poco è Natale, e vi fate le bozze da soli, così almeno pian piano mettete da parte soldi quando sentite bozze su bozze, uno che dite, oh ma sai che questo può funzionare? Spendi il tutto per tutto per fare il tuo singolo registrato bene in studio e se va, poi non hai più problemi di soldi, ok? Io spero di essere stato abbastanza esaustivo e se avete ancora domande fatemele nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video, voce alla Lazza, ciao!